Ciao a tutti, oggi prepareremo la, la torta mandorlata, il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli Ingredienti sono farina di tipo 00, mandorle, latte di mandorla, zucchero, vanillina, uova, lievito per dolci, sale, granella di mandorle e mandorle a lamelle. Andiamo via alla ricetta.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 Mettiamo da parte in una ciotola la farina di mandorle, senza lavare il boccale adesso andiamo a polverizzare lo zucchero, mettiamo lo zucchero all'interno del boccale, chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero, aggiungiamo la farina di mandorle, la farina, il pizzico di sale. e la vanillina. Vediamo con il coperchio il misurino e azioniamo per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo le uova. Il latte di mandorla. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo il lievito. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Nel frattempo Abbiamo preso uno stampo con apertura a cerniera del diametro di 24 cm. abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e unto i bordi con lo staccante per teglie. Il composto è pronto, trasferiamolo nello stampo a cerniera. Dopo aver trasferito il composto nello stampo completiamo con le lamelle di mandorle. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta mandorlata, grazie e alla prossima ricetta.